Buongiorno a tutti, belli e brutti, tanti auguri figli maschi e se non si vediamo, impiassiamo a luce. Eccola qua, colazione sana numero 2. Vediamo, ho preparato delle mandorle, delle noci, una banana, due immancabili datteri, che sono buoni e un limone. Andiamo subito a tritare mandorle e noci. Facciamo anche tutto assieme. pareti. Ah, oh, bello. Ah, dimenticavo, lo zucchero. Questo zucchero di canna grezzo, naturale, è un zucchero diverso. Non lo consiglio al 100% perché comunque è zucchero, però è un dolcificante meno eh, tossico, semplicemente quindi cosa facciamo? tagliamo la banana adesso vediamo come tagliare la banana facciamo il momento io direi di fare anche così questo è un po' più nero ma non mangio lo stesso Quando, soprattutto in questi periodi d'inverno, abbiamo influenze o cose del genere, come, come il sottoscritto in questo periodo, è inutile intasare e sovraccaricare l'organismo mangiando il classico croissant, oppure che ne so cioccolata, cose, cose poco naturali o addirittura fare colazione con pancetta, posso capire qualche uova, qualche uovo, ma se stiamo veramente bene la frutta va mangiata prevalentemente d'estate perché è un un alimento che rinfresca il corpo, quindi quando c'è caldo con la frutta rinfreschiamo, rinfreschiamo il corpo e possiamo farci tutti i pasti che vogliamo. Adesso è inverno, questa è frutta, però c'è cioè, frutta secca che dà energia, la banana e c'è sempre il santo limone, questi sono buonissimi. Si toglie il rosso che rimangono un Allora, non perdiamoci in ciance. Mettiamo la banana nella magica scodella che tutto prende e tutto dà. Bene, qui ci versiamo il limone per evitare l'osso Prendo un passino. Eccolo qua. E immancabilmente ci saranno gli ossi. Eccolo qua. Questo limone deve avere più ossa che, che succo, probabilmente. E siccome è poco, dovrei avere un altro mezzo frigo. un molto bene Siamo qui si, sì, si, sì, si sì. sufficiente mossi dappertutto l'effetto. Dattero sempre pronto da mordere. Lo zucchero, anzi aspetta, prima ci mettiamo la granella, mm -hmm. tutta tutta. perfetto, e anche lo zucchero di canna grezzo. Abbondiamo perché questa mattina mi sento amaro. Perfetto, questo è il risultato, adesso mescoliamo, mescoliamo bene. Avete visto quanto tempo ci vuole per preparare una colazione che si può anche Abbondare. si può aggiungere mezza mela, si può aggiungere fette biscottate, marmellata, potete aggiungere quel cavolo che volete e mi raccomando il caffè sempre dopo aver mangiato perché lo stomaco vi chiederà solo pietà se lo bevete prima. Bene, questo qui è un pasto mattutino perfetto. Grazie, anzi, mm. mamma mia, molto bene, finiamo i tatteri e ci vediamo alla prossima, ciao!